Rilanciare il territorio non solo in chiave turistica ma anche di mobilità attraverso innovativi sistemi di trasporto a impatto zero è possibile, anche attraverso la riconversione di vecchie vie di collegamento ormai dismesse. È uno degli aspetti emersi nel corso di un incontro su innovazione e valorizzazione del territorio ospitato nella sala consigliare del comune di Sinopoli organizzato dall'Associazione Città degli Ulivi e dalla città metropolitana e nel quale sono stati coinvolti amministratori e imprenditori locali. Incontro durante il quale è stato valutato con attenzione quello che è un nuovo sistema di trasporto, cosiddetto di secondo livello su stringa e su co-sostenibile, sviluppato dalla Skyway Technology, azienda russa impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di innovativi sistemi di mobilità più veloci e sicuri e che per si confanno i territori in cui potrebbero essere impiegati. Sistemi ad illustrare i quali ci hanno pensato i due manager italiani di Skyway, Gianluca Frola e Giovanni De Rose, che proprio dal cuore della piana di Gioia Tauro, fino a qualche anno fa famosa per una delle prime metropolitane al mondo a correre tra secolari uliveti e paesaggi mozzafiato, hanno voluto lanciare un messaggio positivo a tutta la Calabria circa le nuove frontiere in materia di trasporti che in un futuro non troppo lontano potranno essere varcate. E non è un caso sia stata scelta proprio questa suggestiva porzione di territorio reggine calabrese che potrebbe ambire, grazie al compromesso mobilità moderna e sostenibile e bellezze paesaggistiche, a divenire meta di un turismo naturalistico e senza precedenti. Ed ecco che una soluzione di mobilità alternativa, come quella illustrata in occasione di questa iniziativa, che utilizza una rotaia a stringa in acciaio, un motore ruota, un efficace sistema anti e fa leva su un'aerodinamica accentuata, Sarebbe possibile e consentirebbe di raggiungere qualsiasi luogo senza particolari condizionamenti causati, ad esempio, da differenze di altitudine, preservando al contempo il contesto naturale. Intervenendo nella veste di vicepresidente dell'ente Pacco da Spromonte, il sindaco di Santo Santofemia Domenico Creazzo ha manifestato interesse da parte dello stesso ente per l'avvio di uno studio di fattibilità di un simile impianto che possa collegare in tempi rapidi le località marine, ad esempio di Scile e Bagnara a quella montana di Gambarie. Valorizzare l'esistente, ossia pensare a sviluppare un simile e innovativo sistema lungo la tratta della dismessa linea delle storiche Ferrovie Calabro-Lucane, è ad esempio la proposta del sindaco di San Procopio e consigliere metropolitano Edoardo Lamberti Castronovo. Una soluzione da valutare, laddove ci sono tutti i presupposti per migliorare le condizioni del territorio, a detta dell'esperto di trasporti e docente dell'Università Mediterranea, Domenico Gattuso. Non andiamo ancora nella comprensione della...